Sera ragazzi, allora. Ultimo, ultimo capitolo, ultimo video della, per quanto riguarda la minore armonica. Eh, vado subito a dunque e eh, vi voglio mostrare due o tre eh, situazioni, diciamo, eh, successioni armoniche sulle quali possiamo divertirci sperimentare eh, appunto l'utilizzo di questa scala, di questo colore particolare che ha. Ovviamente, questa scala. Si, usa, eh, si può usare un po' in tutti i generi, ovviamente come dico sempre eh, ci sono dei generi, delle, dei contesti musicali in cui si adatta di più, in altri, in altri meno, ma quello che conta eh, alla fine è il nostro orecchio, il nostro gusto eh, e soprattutto ciò che vogliamo eh, trasmettere con la musica. quindi eh, fatta questa premessa, eh, vado subito al dunque, voglio mostrare innanzitutto eh, due successioni armoniche molto comuni, eh, vediamo La minore, La minore, So maggiore, La tonica, l'accordo di tonica è la minore, la tonalità è la minore, si sente che c'è bisogno di, di risolvere qui, detta molto eh, brevemente, eh, se andiamo a vedere gli accordi, scopriamo che eh, se noi avessimo utilizzato gli accordi, esclusivamente gli accordi dell'armonizzazione della scala minore, abbiamo visto qualche lezione fa avremmo dovuto utilizzare la minore ok Sol maggiore ok fa maggiore va bene e mi minore non è che ci piace tanto e questo è il, il classico diciamo rubarsi diciamo così gli accordi eh, a vicenda tra, tra le varie tonalità minori, in questo caso, appunto, si sente la necessità di un accordo eh, che mi rimandi alla minore e non c'è accordo migliore che l'accordo costruito sul quinto grado maggiore o di settima maggiore settima minore. La scala minore naturale non ce l'ha, quindi lo prende in prestito dalla dalla minore armonica in questo caso quindi il nostro giro diventa perfetto la minore sol fa mi mi mi quindi in questi questo giro di accordi si potrebbe utilizzare la scala minore armonica eh, sul primo accordo che è la minore quindi ci sono quello che più mi piace sul secondo ho la minore naturale perché ovviamente è sol non posso suonare la minore armonica cioè, quantomeno non, non è la mia prima scelta perché avrei il sol diesis che cozza leggermente con l'accordo di sol poi fa maggiore B. e mi ci posso suonare appunto la scala minore armonica di là provatela con un loop con una base con l'applicazione che vi ho detto, con quello che vi pare, e l'altro esempio che vi voglio fare: rimaniamo, dai, rimaniamo che ora in la, in la minore, allora la minore settima, si, semi diminuito. Mi settima. è successo qui allora io ho ancora una volta la tonalità di la minore quindi la minore settima sul primo accordo terzo accordo ancora una volta mi settima che è chiaramente l'accordo della minore armonica quindi anche in questo questo tipo di successione armonica eh, posso utilizzare la scala minore sul primo accordo, minore naturale, tanto quanto la scala dorica, la pentasonica minore, con le note dell'arpeggio sul secondo e terzo accordo posso suonare tranquillamente la minore armonica sempre di là anche in questo caso diciamo che più o meno questa è la cadenza 2 5 1 minore ho solo avvertito gli accordi 2 5 1 minore di là sarebbe appunto primo accordo si semi diminuito mi settima o mi settima bemolle nona e la minore o settima o si può trovare la minore o semplicemente la minore Anche qui potete fare un loop trovare una delle miliardi di backing track che ci sono su internet o costruire, creare da soli, quindi in questo caso è un stile un po' swing o latin si presta bene e provarci questa scala l'ultimo e eh, più bello eh, consiglio e trucchettino di oggi è sulla seguente successione di accordi che non ho di certo inventato io, ma che vi propongo. Eh, facciamo il Mi perché là c'è un po' stufato. Allora, seguitemi con calma attentamente, ma tanto poi trovate il PDF con scritto, tutto. Quindi, primo accordo, Mi maggiore a triade. Mi major 7, quindi si rimane in Mi. Terzo accordo Mi sesta, quindi con Do di Quarto accordo Mi a triade. Quindi questi quattro accordi, tutti maggiori, cambiano poche note tra di loro. Poi vado in minore, sempre di Mi sentite come sono pazzo mi minore major 7 questo già vi, vi dovrebbe far accendere una lampadina minore armonica è il suo accordo proprio poi mi minore sesta mi minore a triade. e all'ultimo accordo un bel mi diminuito o mi diminuito settimo con il Si bemolle. Allora, se io qualche anno fa mi fossi trovato davanti questi 7-8 accordi, accordi diversi, eh, non avrei saputo a che parte di farmi, per improvvisarci qualcosa. Andiamo a vedere. Allora, sul Mi maggiore, eh, io potrei utilizzare la triade. Di Mi la scala maggiore di Mi la pentatonica maggiore di Mi. Poi cremo: insomma, tu, tutto quello che abbiamo visto finora. Mi major sene, identico. La quadriade di, di Mi maggiore eh, va benissimo. La scala maggiore va benissimo. La triade va benissimo. La mi sesta uguale, quindi pentatonica oppure arpeggio di Mi sesta, eh, oppure la, la scala maggiore va benissimo, e Mi sulla quarta battuta uguale al primo, quindi idem. Andiamo a vedere però il minore eh, cosa succede, nel minore Major 7 la minore armonica va benissimo perché è il suo quindi. volendo la minore melodica ma non l'abbiamo ancora vista per ora lasciamola da parte E mi minore sesta ci eh, si può suonare la triade minore la pentatonica minore la scala dorica la sesta maggiore, e volendo la minore melodica, per ora abbiamo detto di lasciarla bene, mi minore a triade, eh, triade mi minore, eh, scala minore naturale, la scala minore armonica, perché non è indicata a 7 quindi ci sono quello che voglio, e così via. Il mi diminuito è un bel casino, posso utilizzare l'arpeggio diminuito, diminuito set, quindi la triade diminuita, l'arpeggio diminuito, settima, eh, oppure quella scala che avevamo intravisto, eh, super gloria diminuita, eh, però se ci fate caso su otto accordi e diciamo più o meno 5 6 scale eh, diventa davvero complicato in eh, così poco spazio diciamo temporale eh, di battute proprio eh, sono troppe scale quindi c'è un trucchettino che voglio farvi notare se eh, vi ricordate la lezione scorsa due lezioni scorse eh, vi avevo detto di fare attenzione a quando si armonizza a scala minore armonica al primo, alla scala che si genera, quindi sul primo grado ovviamente che è una minore armonica, sul quinto, frigio maggiore o frigio illuminante, e vi avevo detto anche il sesto, che era il famoso Lidio aumentato, Lidio non aumentata, Lidio seconda aumentata. Andiamo a vedere questa scala. Allora abbiamo. Abbiamo la nona, la seconda aumentata, quindi fa doppio diesis, R, che fa diesis alla nona maggiore, fa doppio diesis alla nona aumentata, poi il sol diesis, la terza maggiore, la diesis che è la quarta aumentata, il si naturale che è la quinta giusta, do diesis la sesta maggiore e re diesis maggiore allora se io considero queste note che vi ho detto quindi fa doppio diesis lo considero come sol naturale quindi eh, come sol dire lo penso in modo enarmonico la stessa nota con un nome diverso quindi abbiamo sia la terza minore che la terza maggiore sol e sol diesis la quarta mettata la posso pensare come quinta bemolle, la stessa cosa, quindi la diesis penso come si bemolle e la mia la sesta maggiore, quindi do diesis, la penso come al, eh, al re bemolle, quindi alla settima, eh, può essere una settima diminuita. Questo cosa mi consente? Mi consente di utilizzare in realtà un'unica scala, più o meno, eh, su tutti gli accordi, si, eh, sicuramente quelli minori, ma anche volendo quelli maggiori. Vi spiego perché. Perché se io sul, iniziamo allora da, da quelli minori, se sul Mi minore maggior seno ci sono la, la scala Lidia eh, aumentata di Mi, eh, mi sta bene perché... Le note dell'accordo sono Mi eh, Sol Naturale Si e Re diesis. Che io ho con questa scala. Che abbiamo detto che il eh, Fa doppio diesis lo possiamo considerare Sol naturale. Quindi va bene. Il Mi minore sesta se ha il eh, Mi Sol il Si e Do diesis. Quindi abbiamo, abbiamo visto che eh, va bene perché ne abbiamo tutte queste note il Mi minore naturale, cioè il Mi minore triade, va bene anche questo Mi, Sol, Si e il Mi diminuito o Mi diminuito settima va bene anche questo perché se io considero il Mi diminuito settima avrebbe Mi, Sol, Si bemolle, Re bemolle, settima diminuita Abbiamo detto che Mi ce l'ho, Sol ce l'ho se lo considero, appunto Fa diesis lo considero, Fa doppio diesis lo considero sol il uh, Si bemolle lo stesso con La diesis quindi c'ho anche quello e Re bemolle uguale, Do diesis considero Re bemolle e ho anche questo quindi tutti i quattro accordi minori sono a posto, sul Mi. Il mi maggiore 7, Mi sesta e Mi, se io faccio attenzione al Sol naturale e ci vado un po' coi piedi, diciamo, senza pestarlo troppo, posso suonarci ancora su tutti questi quattro accordi a scala di Mi, eh, Lidia, seconda aumentata. Andiamo a sentire, andiamo a fare un loop con questi accordi. Adesso vado ad aggiungere la mm. tonica che sempre mi smetti gli accordi di vedere che successo sono questa scala. Allora, avete sentito che non sempre può qualsiasi... essere. Eh, gradito l'utilizzo di questa scala, insomma è una oh, possibilità in più, eh, anche in un contesto così, diciamo, leggero, sicuramente mh, potete sperimentare anche in altri, eh, in altri contesti musicali e ovviamente è fondamentale analizzare i brani che sono stati eh, pensate in questa scala eh, basta pensare anche a eh, grande Pastorius quando ha analizzato le fantasie cromatiche di Bach e eh, appunto se ascoltate subito le prime frasi vi rendete conto benissimo che viene utilizzata a scala eh, minore armonica e la scala minore naturale appunto in discesa diciamo eh, quindi eh, Prossimo modulo, prossimo capitolo. Vediamo la minore melodica. E per qualsiasi dubbio, che in questo argomento ovviamente non è proprio è semplice da acchiappare, eh, scrivetemi e poi ci vediamo al prossimo video.